mio Partenza per filmare 3, 2, 1 Ok Namaste Buonasera buon no, sì. Buonasera buongiorno. Io sono Marco della pista eh, Casa oh, Io sono magnetta Ma chi ha le black and white? bomba oh, raga wow siamo qua neanche 10 metri siamo, abbiamo già trovato traffico oh sì. siamo arrivati in Piazza in piazza Belluno dopo grandissime fatiche Ci sono fra due ore siamo arrivati 2 ore e un di boh sì, anche un po' di il report house. Eh. So. Ciao, mondo! Nooo! Oh. a comprare il... Dosed, e non tutto. Ok. okay. okay. inquadro, lo inquadro bene, finisce tutto va bene Proprio siamo a porto, Santa Margherita e ho dimenticato il portafoglio giustamente portofoglio. ma dai! <ride> che bravo. mi sono filmato tutto ok, un lì Lì arriveremo lì con l'aiuto di questo potentissimo mezzo fornitoci da Nokia Lumia Sai che figo con sì, no, sì, no, il palline a tu pilota? si no spogliare i puli trovi mouse non trovi mouse basta siamo in un tunnel galleria in oh. un tunnel con un N Galleria, con L Non vi diremo mai perché parla male Perché io non parlo male, io parlo benissimo Perché non mettere le doppie o le aggiunge quando non servono Non capirete da soli no, davvero, così. Non è vero, cugia Scusate Ehi, ciao Bella Ehi, ci però Sì, ok, che ci sono letti però, dai Dio mio no, Noi siamo giovani C'è un Cioè, questo è un spazio C'è un Però, dietro c'è un servo C'è una casa Il servo, il servo è, è una montagna che non si vede perché... Ok, ora stiamo facendo la prova del microfono Perché siamo in macchina E... Ma sì, dobbiamo vedere se il microfono funziona una... oh. Esatto, tipo noi, diciamo Usiamo il microfono del... Delle cuffie Da pro gamer, insomma Qui sono China che noi sosteniamo la Cina si sì, la Cina è... si Ci conquisterà il mondo prima o poi speriamo di no oh. come è. Tanto sì, eh? no no no no no no no no no no no no no no prova no no no gay no no no no no no no no no no no no no no no mai è arrivato a livello 10 noi ma giochiamo massimo. solo a console e computer ma giochiamo anche su cartazzo io conso alla console non la gioco mi fa okay. schifo sì, io ho solo la mi mia mitica playstation 1 Uno. mi consiglio un gioco che devo ancora iniziare che è un gioco porto sotto margherita, c'è un'indicazione perfetto eh, ehm, un gioco che devo consigliarvi che ha più o meno l'età di Dungeons Dragons ha un pelo più giovane find that no la è, Beh, è e... un po' però il gioco si chiama Cyberpunk è un DD ambientato nel futuro ma neanche tanto questo Quali... nel futuro qualche anno più avanti al nostro oh, rispondi perché... che Tommy perché andiamo un po' avanti nel futuro ed è un po' come DD molto figo, molto teatro bella Tommy Facciamo già un di video reportage perché ormai eh, tendenza a fare il video reportage in macchina perché abbiamo fatto anche l'anno scorso per andare a Iesulo a Iesulo a Binamo si fai e to bella e 15 stiamo a fare Vai, vai. Oh C'è Ant, vai, dry, polizia, Cartoffel eh, crrrr il trucco c'è ma non c'è Esatto, esatto Quindi Dietro ogni cosa Quella l'insistenza delle Ullizia 42 Non ricordatevi E mangi avranno uno grosso di quelli Si Però c'è dentro grossi sia del matchmaking di Starcraft sia di magari Castelvania di Giochi per il computer World of Warcraft sia l'RPC che è gestionale Sì l'RPC vabbè Massive multiplayer online, role playing game Esatto, quindi rollate la tutta Video eh, esclusivi di console Nintendo. Ma non c'è con noi, è, è un appassionato di. a tutte le console della Nintendo. Cioè, la Wii U, la Wii, la Wii normale l'ho appena venduta perché Ma Anche quelle la vecchissime. La Wii. No, Poi ci sarà chi, chi farà allovo. una serie su Terra. Sì. Beh, uh, cioè, anche noi stiamo giocando a Terra. Sì, noi siamo a livellini. Sì, no? cioè, ho appena iniziato perché giocavo su forum. Non, sul fare game non fare pubblicità, europea. però come si for Fun Come si chiamava il gioco che mi ha fatto giocare Simone Gonzo. Gonzo. e eh, quello è cioè, quello è il gioco epico dobbiamo no, fare Gonzo è un OP torneremo dopo anni No di... beh, beh, il Gonzo è Ho se, iniziato se, con quello io. Se esiste ancora torneremo sì, sì, dopo sì. anni di The Luminary si The, The Luminary The Tale of Gonzo tipo esatto. è fantastico cioè, poi potremmo fare anche anche qualche video, video gameplay a mo di cazzo con simulatore del Windows? cosa più stupida che si possa fare, io che tengo il computer a Guido e tu che ti scaccoli. è eh, una partita nero meno bianco, giusto qualche video prima dell'uscita, cos'è dicembre del nuovo Pokémon. dello Pokémon. Okay. cercate su StarCraft mi trovate col nome Yonwar Y-O-N-U-A-R Yonwar Ok ciao un, un nome, nome così. che uso sempre per i PG di Anche su qualsiasi Warcraft. gioco di Warcraft Adesso di... dovrei girare fra un po' Casi di. casa aranzoni adesso. Oh dai, guarda il coglione che salta! Guarda, no? Ok! Aspetta un attimo, vieni qua che devi salutare in webcam che sto facendo i video reporta. Di... Okay. Tieni! Oh, non ci sto! Sì che ci stai! Oh, fai un saluto in webcam! Ciao, questo è Tommy Bella. Ma no, aspetta che mi piacciono. Sì, abbiamo fatto il video da tipo. Guarda che pro. Perché c'è la tua cacola sul mio. Che schifo! Io non sono che schifo!